Amore, che succede? Eh? Hai la febbre? Per colpa del vaccino di ieri? Eh? Come stai? Il braccino ti fa male? No. Il braccino non ti fa male, però ti è venuta la febbre. Eh vabbè. Sì. Pazienza, capita. Magari oggi... Non riesco a muoverlo ancora. Non riesci? Sì, cioè, sì. Riesci a muoverlo, vero? Questo qui? Che era quello che ti faceva prima? La, questo, a che non Boh, l'importante è non quello. So La febbre è soltanto una conseguenza del vaccino, eh? magari oggi, domani poi vai a scuola. Vediamo se, oggi come starai, e se ti passa anche domani, va bene? Uh -huh. Adesso io porto Vanessina a scuola, tu stai col papà e arrivo subito, ok, amore? Uh -huh. Ci vediamo dopo. Ciao! Ciao, amore mio, a few moments later. buon appetito, amore. La solita crepa alla nutella, ma è tutti i giorni. Ma sono diventata la mamma che sforna e crepa la Nutella a 360 gradi. Come stai? Stai bene, amore? eh? Ti senti meglio? Stanotte avevi la febbre alta. Però adesso magari con la tachipirina ti è scesa e speriamo che non ti salga più, ok? Più tardi vengono i nonni, io ho portato Vanessa a scuola, così dopo la vado a prendere e i nonni rimangono con te, ok? ciao Gasper guardi Anastasia che mangia la crepa alla nutella e tu no dovrebbero inventare le crocchette alla nutella per gatti oh si prende tutte le coccoline felice e tu sei felice di avere Gasper? Sì. allora amore è arrivata la nonna Adesso ciao. io adesso vado a prendere Vanessa tu rimani con lei ok? arrivo subito va bene? Va bene. bentornata amore come stai? bene come è andata oggi? Vedo strana, tutto ok? Hai sonno. Hai sonno, sarà anche il tempo. Poi stanotte ci siamo svegliati perché Anastasia aveva la febbre e ti posso dire che anch'io ho un gran sonno. Adesso quando andiamo a casa posso andare a dormire. Certo, puoi fare un riposino se vuoi. Eh. David. No! Ciao Nani! Ciao! Mi è mancato tantissimo! Come stai Yani? Bene, grazie, tu come stai? Non sono il mio bestiale e infatti adesso vado a riposare. Vieni con me. Ok, andiamo. Ok. Anastasia, ti devo dire una cosa importantissima. Cosa è successo, Vane? Niente, ho solo voglia di truccarmi. Ah, oh, bella idea. Però c'è un problema, non abbiamo i trucchi. Quelli che abbiamo sono tutti rotti. E so già che se dico alla mamma di comprarmeli, dice di no. Quindi... Va bene? Ok. Mamma? Cosa c'è? Vieni un attimo. Vane? Cosa c'è? Mamma sono, vado a dormire. Va bene, vai. E tu? Vieni giù con me? Sì mamma, andiamo a cucinare. Da tra poco arrivo papà. Voglio cucinare e voglio imparare la cucinare. Ah, sì? Ma che bella idea che hai avuto questa sera. Mm, va bene, andiamo ah, a cucinare sì. allora. Il compleanno di Vanessa, e facciamo le due la torta. Va e bene. E quando stai recuperando la farò io. Non urlare che Vanessa sta riposando, che è molto stanca. Andiamo. È vero, è vero, è vero. Sì, c'erano dei signori quando sono tornata adesso con Vanessa. Potrebbe essere quello. Anche se in realtà mi sembrava il nostro cancello di eh, no, casa. Beh, ma forse fanno lo stesso rumore. Forse sono i nonni che si erano fermati un po' a parlare ancora col vicino. E sono eh, usciti sì. un pochino più tardi. Mm. Ok, allora, stavamo dicendo che la pasta al ragù si fa. Meno male, ragazzi, sono arrivata. Che fatica. Ho corso tantissimo. Speriamo che mia mamma non lo scopri. Mi riposo un attimo. Andiamo. da dove iniziamo? Da qua a qua. Allora, vediamo. Allora, iniziamo. Fammi vedere questo. No, prendo questo, sì. Per prima cosa mi prendo un fondo prendo il pennello o oh la spremuta... La spremuta... Ciao, ciao, Dove sono? Questo è il giorno preferito di tutti. Questo oh. quanto costa? Pochissimo, sono solo 13 euro. È E adesso ragazzi sto cercando un luci da labbra. Io ho già visto questo che non so se è luci da labbra. Ma che è? No, cioè no. Io ho visto questi che sembrano molto belli, tutto questo, non si fa fine. Si offre? Vabbè, mi piace. Quanto costo? Massimo. Anche se costa 100 euro mi copro tutto. Adesso devo prendere il, um, la cipria per fissare il fondotinta. Secondo me questa va bene perché può anche essere chiara. Ok qua, dobbiamo andare anche qua. Non andare di lì. Adesso, ragazzi, pensiamo a toccare le mie occhi e le mie ciglia. Iniziamo dalle ciglia. Mi prendo, visto che questa è offerta, questo qua. Il rimel che serve per le ciglia. qua. Adesso prendiamo l'eyeliner. Che lo visto finito E basta. Ah, dove l'ho messo? Adesso sono pronta per pagare tutte queste cose, andiamo! Adesso devo tornare a casa pieni. Comunque ho preso tante cose. Speriamo che la mamma non ci scopri. E mm. ah. è ora di cenare. Ma cos'è che hai comprato Vanessa? Boh? Ma ah, forse? Ma allora? Lei eh, è uscita dalla porta? È andata a comprare i trucchi? Pera, per me mi mangi i trucchi, papà. Lascio quella, vado a vedere. Ma che strano, sono le 7 e non sono ancora scese. Vado a vedere se Vanessa sta ancora dormendo ci sono, ma dove sono? Bimbe, ma dove siete? Siamo qui. Cosa state facendo? Ci stiamo truccando. Ma quella spugnetta e tutti questi trucchi, ma da, da, da, dove, da dove arrivano? Sì. Eh? No, già Ma non è vero, io non me sì. li ricordo. Sì, li ho trovati sì. là sopra. Ma siete sicure? sì. sì. Comunque, vabbè, se lo dite voi, forse non me li ricordo. No. Eh, è ora di cena. Oh, Venite oh, a mangiare, oh, ok? Ok, okay. Mani, per un pelo non ci beccava, veramente con la fatica che ho fatto.